Salve a tutti, sono Patrizia Braghiroli del gruppo Cultura del Movimento 5 Stelle di Terni. Martedì 18 parleremo della scuola, della nostra scuola e della scuola della nostra città. E parleremo in particolare di, eh, della sicurezza nelle strutture scolastiche, eh, della, della gestione delle mense scolastiche, quindi dell'autoproduzione e dell'acquisto di prodotti a chilometri zero. E parleremo di ecotrenino, parleremo di digitalizzazione della scuola. Oltre a questo parleremo anche di turismo, ma soprattutto eh, vi voglio partecipativi perché eh, accoglieremo le, tutte le vostre richieste, tutti eh, i vostri suggerimenti, le vostre idee per la formazione del programma elettorale del Movimento 5 Stelle, per cui vi aspetto numerosi martedì 18 alle ore 21 nella sede del Movimento 5 Stelle Eterne in via del Tribunale numero 4.